Ciao a tutti, sono Leonardo Raso della LR Mobiliare. Oggi siamo ad Anzio, località Lavigno, vicino via di Valle Schioia, esattamente in via Niccolò Macchiavelli. E vi presento un'ex casa colonica, oggi adibita a villa, con un parco di circa 2000 metri quadri e una superficie interna di circa 200 metri quadri. Il primo livello è al piano rialzato ed è composto da un ampio ingresso, dal quale da un lato si entra in un grande salone di circa 35 m quadri con un camino, davanti al quale passare le fredde giornate invernali ascoltando lo scoppiettivo dei ceppi infuocati. Dal salone si accede a una grandissima cucina abitabile, impreziosita da una grande porta-finestra dalla quale è possibile ammirare l'ampio giardino attraverso le grandi vetrate, che consentono allo sguardo di spaziare nel verde e dalla quale è possibile raggiungere l'ampio parco della villa. Sempre dall'ingresso è possibile, attraverso un disimpegno, accedere a una grande camera matrimoniale dotata di un bagno en suite, Attraverso lo stesso disimpegno si raggiunge un altro bagno con finestra. Attraverso una comoda scala interna in muratura si raggiunge il primo piano. Nel quale, attraversando un corridoio, si raggiungono due camere matrimoniali, di cui una dotata di bagno in camera, una camera doppia e un ampio salone con grandi vetrate sul parco, dal quale. Attraverso una scala retrattile è possibile salire nel sottotetto, in parte mansardato e utilizzabile come locale deposito. In un attico fabbricato, sempre presente nel parco della villa, oltre a un forno a legna è presente un grande box auto e un'ampia cantina. La villa è circondata da un giardino privato di circa 2000 m quadri, circondato da una siepe che ne valorizza la privacy ed è impreziosito da piante e alberi da frutta e alberi di alto fusto che è possibile irrigare con l'impianto automatico alimentata dall'acqua del Pozzo Artesiano Indipendente presente nel giardino stesso. Inoltre nel parco vi è lo spazio per poter ospitare anche una grande piscina privata il connubio di spazi, le ricercate finiture, il camino e il calore delle porte senza tempo conferiscono a questa villa un'anima accogliente ed elegante, dal fascino romantico. Tutta la zona giorno è articolata in un susseguirsi di spazi che creano un percorso emozionale ben caratterizzato. Dal salone con accesso diretto al piacevole giardino nel quale poter ammirare l'elegante parco circondato dagli alberi e dal prato verde. Tra le dotazioni della villa si evidenziano la presenza dell'aria condizionata, il riscaldamento autonomo, gli infissi con apertura a vasistas, tutti dotati di persiane in metallo e l'impianto elettrico con salvavita. Abbiamo visitato questa ex casa colonica trasformata in villa molto, molto bella. Si sviluppa su tre livelli interamente fuori terra ed è impreziosita da un parco privato di circa 2000 metri quadri nel quale ci sono piante da frutta ed alberi d'alto fusto, oltre a una grande dependance con cantina, box auto e forno a legna. Potete vedere le foto, i video, le planimetrie di questo immobile sul nostro sito www.lrmobiliare.it oppure seguirci su tutti i social dove siamo presenti. LR Immobiliare, la tua casa in buone mani.